simmetrica tra te, operatore, e la cliente. La cliente ha eh, vari modi di esprimersi che tecnicamente, molte volte, non collima con quello che il parrucchiere tecnicamente va a realizzare. Per questo eh, dobbiamo stare molto attenti alle parole che eh, la nostra cliente eh, ci possa dire però per aiutarla noi abbiamo bisogno di eh, fare delle domande e delle domande aperte che diano una risposta eh, prolungata e non solamente un sì e un no